Calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi, calmi Sali, papà, sali, sali, sali, papà Non ti qua Ho passato la voglia? La faccio tornare io, non tiro qua Oh, oh, oh Attenzione, è proprio lui? Proprio lui? Oh, e eh, vabbè, capita, frate, non fa niente, dai Alla prossima ti va meglio E eh, vabbè Allora, l'azione la, c'era L'azione, devo essere sincero, c'era Però l'esecuzione un po' meno Se devo essere... Proprio sincero Quello che non c'è in realtà è anche la mia mira Stava lasciando il fatto che lui avesse anche una mitraglietta Un fucile d'assalto con il quale mi avrebbe potuto Tranquillamente menare Scusatemi, volevo un po' trollare okay. io sento Un buon numeretto di persone in realtà Credo che ci siano Ancora sei persone circa Allesi, la cosa non mi rincuora per niente Questo mo' mi fa fare la stessa fine di quello di prima, no? Ok, una simile mi stava facendo fare. Va bene, perfetto. Sto stranamente me sono messo uno sopravvissuto. Era col trooper? No, mi pare fosse Dark, dark Bomber. Che era? Mi pare fosse Dark Bomber. fucile a poppa, non è fucile a poppa! Vieni, indietro, Forest! Indietro, Forest! Dammi, qua, ciao! Via, sali! Mannaggia a me! Eh, sì, vabbè, questo del costruire così Di ping c'ha tre. Scandalo 82, dai, dai Aura, Aura La mia mira, certe volte però È eh, inquietante Da qua riesco a vedere qualcosa? Sinceramente non credo, credo che stiano sotto Oh, Oddio, se riesco a vincere la sta partita Senza trovare nessuna cultrooper. Cioè per me è una vittoria morale più che una vittoria Reale <ride> Detto sinceramente Cioè sono più contento così che GG, bella per te frate, scusami ma Mi sono dovuto intromettere, era necessario Belli questi noskin, voglio trovare tutti i noskin Belli, calmi, tranquilli Che non se la prendono se li elimini Belli freschi, capito? Buoni come la cioccolata calda da Halloween Frate, capito come? Ah, Però qua c'è un tizio, sta qua dentro Vabbè, volevano nascondere lo spasso era un po' strano, mi sembrava una trappola Però non credo lo sia Quindi va bene Ok, mo, calmi tutti Perché io qua nella zona del bunker non la vedo così Diciamo, fai E questo mi fa pensare che io qui possa ritrovare Un Iron Man, o sbaglio? No, c'è un nemico Non c'è un Iron Man, c'è un nemico Mi sta in testa. Cavolo mi sono fatto sentire. Oh 90. Frate Tu fermo. Prima cosa fermo. Non ti permetto. Non andartene. No, devo ricaricare. Mamma mia che panico. Se perdevo perché dovevo ricaricare era cringe. Ma questo quante splash aveva? Cioè, allarmamentario da capo, mannaggia va. Ecco perché laggavo fra... Ma... Vabbè, oddio, ragazzi, non è che mo la connessione mi vada così bene. Eh. Comunque, mi ha laggato l'ottantino, settantino. Ok, allora, bam, bam, bam. E mannaggia, potevo dargli un botto di danno, potevo fargli 150, però si sta curando. Devo ripartire da zero. Oh, è fuggito. Sorry, man. Perché è fuggito? Allora, è sceso giù, si è preso.. Il low ground Pessima mossa Devo capire però solo che giro si è fatto Allora deve essere caduto per forza Il tempo per Cioè cambiare rotta non ce l'aveva Ah infatti è stato. Ah non ha materiali Hai capito Non c'hai materiali il caro mio Eh, Vabbè E tu solo questo dovevi dirmi frate 39 di no scoop Vodo Eh frate Ho ah, fatto malissimo No No Dai fammi entrare non posso mai entrare, raga, con sto ping Questo ping me lo posso pure scordare Uh, ok Va bene Mossa stupida ma mi è andata bene Mossa stupida ma mi è andata bene Fortunatamente, ragazzuoli, questi non sono ancora trooper E non l'ho ancora trovata Questo game potremmo portarcelo a casa Io non, non mi voglio se c'è Che col cuore non voglio lasciarmi Però te prego Fortnite, te prego, dai, e eh, te pare? vabbè, posso, ah, ah, ah, ah. ah, proprio lì, 47, fatto maleuccio? maliuccio, come cavolo l'ho detto Eh, allora, calmi tutti, uh, il problema è che anche lui si sta alzando, mi fa piacere, ok, sa giocare, sa giocare, quindi cerchiamo di non farci distrarre C'ha le armi forti, c'ha le armi forti, quindi è pericoloso, chiudiamoci Non cade sul. Ah, infatti cade... caduto. Uh -huh. oh, cade dove? Sorry. Sorry, dov'è caduto il nostro carissimo amico? È eh, godo, un po' godo. Non era. Non era sicuramente cult trooper, di questo sono più che convinto. Eh, però, vorrei andarmelo a lutare, ma non posso. Il problema è che sto senza materiali. Dovrei un po' lootare a questo punto. Cioè, un po' farmare, vabbè. Sulli, che ansia sta vita! Che ansia! Questo ha lootato tutta quella roba. Ah, ma forse, forse non aveva manco materiali. Questo probabilmente neanche li aveva perché era sceso a lutare Siamo attenti perché qua una cecchinata non è impossibile Eh infatti cioè, Una cecchinata non è impossibile Un tizio è stato eliminato in basso a sinistra con una cecchinata Avete visto? Cioè nella feed più che altro Non è stato eliminato Allora mo, Calmi Io direi Mettiamoci una bella struttura Bella in ferro Quel, bello, quel ferro bello rinforzato Che non sfonda manco il lanciarazzi Qua sopra E restiamoci Ok va bene aiuto Calmo, stai calmo! Stai calmo! Calmo! Veramente non stavo lì, però... Ok. Uh! <ride> no, no, no, subito, subito, subito, subito, subito, subito, subito. Bloccati! 30, non mi ha colpito. Ma c'è ancora uno scudo. 24! Dai! Dai, non lo vedo! C'ho solo il fucile a pompa, c'ho solo il fucile a pompa, devo stare attento. Mannaggia. Lo faccio curare non fa niente. È andata male, frate, non sono qui. Oh, let's fucking go! 170 fronte! Fronte! Fronte sulla glabella, frate, muto. Ok, quindi, come se non fosse successo nulla Dimmi che c'è una cesta qua, c'è una cesta qua Però ho anche un tizio alla mia sinistra che pure ha una cesta Ah, non è vero, non, non avevo una cesta Però ah, è comunque una persona che a breve acchiapperà un'arma Quindi, uh, gentilmente, io ho solo 15 proiettili all'interno della mia arma Direi di fare in fretta Cioè, veramente, sono... Credo veramente tra le persone più sfortunate di Fortnite Ma comunque direi di ignorare la cosa Di cercare di aprire questa porta se me lo fanno fare E di eliminare questo tipo A posto, grazie mille Ho già finito i proiettili ovviamente all'interno della mitraglietta Tutto nella norma, tanto ormai A botta e siamo tutti più felici Allora, ditemi ovviamente come sempre Se trovano una Trooper Perché tanto io non lo noto Dovrei scendere qua sotto e dovrei trovarmi un nemico Non è vero, questo nemico non c'è Perfetto, questo nemico sta qui è bella per te, fratelli. Grazie mille per il tuo fucile a pompa. E eh, andiamo avanti. Mo' sta un tizio che sta a qua fuori. Toretto di Fast and Furious. Se gentilmente si fermasse un secondo. Eh, raga, ma qua l'Azy. Oh, sta un botto, un botto di gente. Tengo due a destra, uno di fronte e un altro a sinistra. Ok, 70, ovviamente. Ho oh, buvo 70, non di più, perché nella mia vita più di 70. Sto gioco non mi fa fare. Ah, il tizio sta scappando. No, no, no, no deve scappare, non deve scappare, non deve scappare. Ok, GG, mi spiace per te, meno. non ti offendere Mi piglio questo e mi piglio questo Ah, a parte che questo si è barricato qua sotto Spero che non si metta, esatto, a costruire a prepotenza Perché tanto non potevo fare edit fight Perché con questo ping io un edit fight non lo vincerò mai C ho 120, ragazzi, 120 Sento gli spari ma non capisco da dove Immagino da qui eh. uh, Che skin è? Che skin è? Che skin sei? Che skin sei? Ragazzi, ditemi che non è la versione alternativa della Ghoul Trooper Sì, è la Ghoul Mannaccio!